Parliamo uh, in particolare di una questione che riguarda i giovani e lo sport. Intanto saluto Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'UIS per l'Unione Italiana Sport per Tutti. Benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Perché eh, si segnala un problema relativamente ai giovani. Ehm, io ricordo che con l'82%, l'ha detto Figliuolo eh, l'altro giorno, di prime dosi già effettuate, popolazione over 12%, la questione del Green Pass riguarda la restante parte degli italiani, cioè il 18% che è destinato a scendere ancora con l'ulteriore crescita dei vaccinati che, eh, che è ancora in corso. Se poi togliamo i guariti ma anche le persone che non possono realmente vaccinarsi, che quindi diciamo hanno Green Pass automatico, in qualche modo la platea si riduce ancora. Detto questo... Uh, c'è un tema che riguarda i giovani tra i 12 e i 16 anni 14 15 anni mh, se ho capito bene e che riguarda la possibilità di fare sport perché qui la vaccinazione è ancora abbastanza bassa pesce e eh, c'è un rischio il rischio che questi ragazzi eh, come dire siano costretti a non fare sport a fermarsi perché per fare sport al chiuso è necessario il green pass però le voglio chiedere intanto perché adesso va di moda questa domanda lei è favorevole o contrario al Green Pass e a una sua eventuale estensione? Guardi, io posso dirle così, personalmente non ho perso neppure un minuto quando si è aperta la finestra della mia, relativa alla mia fascia di età, per prenotare il vaccino, per poi eseguire il ciclo vaccinale, io credo che sia importante che anche questi numeri molto importanti che ha, che ha dato il generale Figuolo si, si alzino, come giustamente sottolineava però si apre ecco, una problematica all'interno soprattutto della fascia di età che, che ricordava, che poi tra l'altro è la fascia di età che corrisponde anche a un brutto fenomeno, quello dell'abbandono precoce dell'attività sportiva con tutto quello che poi ne consegue pensando ovviamente non allo sport di vertice, allo sport di prestazione ma allo sport di base, a quello sport che favorisce socialità ma soprattutto prevenzione e promozione della salute nei più eh, giovani, con eh, un paese, l'Italia, che già prima della pandemia era purtroppo sul podio eh, diciamo, internazionale degli indici di obesità mm. e di sedentarietà. Ecco, ma ci ci sono sicuramente delle incoerenze, ecco, a, a, a mio sì. avviso, a nostro avviso, rispetto al Green Pass, perché eh, sì. se restiamo a quella fascia di età, sappiamo che il Green Pass non viene eh, richiesto per eh, accedere a, a, al mondo diciamo, della scuola, alle attività scolastiche, sì. mentre viene richiesto anche ai giovani di quell'età per le attività eh, al chiuso. Ad ecco, esempio. Ci spiega un attimo e... questa distinzione, cioè come, ehm, in quali casi è richiesto il Green Pass? Mettiamo che io faccio un'attività sportiva, eh, calcio o rugby all'aria aperta, no, mi viene chiesto o non mi viene chiesto il Green Pass? Sì, e allora, sostanzialmente ad oggi rispetto al decreto in vigore del sì. 6 agosto scorso e anche a seguito poi dell'importante dell lavoro di chiarimento effettuato dal Dipartimento sì. per lo Sport sulle eh, proprio il sito pubblicano costantemente anche eh, le facche rispetto quindi alle domande più frequenti sappiamo che il mm. Green Pass è obbligatorio per partecipare ad attività sportiva al chiuso mm. mentre non è richiesto per tutte le attività all'aperto quindi calcio e rugby l'esempio che facevo io calcio, per esempio calcio, rugby. Eh, e quanta corsa, è questo, no? campestre, atletica leggera non è, non è richiesto invece è richiesto per tutto ciò che avviene al chiuso, volley, ecco. scherma eh, judo, karate mm. Esattamente, e ecco, come dicevo prima, mentre per esempio è richiesto per andare, andare a scuola, quindi il problema che in questo momento ravvisano soprattutto le associazioni e le società sportive di base che ovviamente ce la stanno mettendo tutta per, per ripartire, poi ci sarebbe un tema di cui parlare che è quello ovviamente dei, dei sostegni, dei supporti alle società sportive che prima però Pesce, mi scusi Io se, se la interrompo, eh, vorrei dare un dato perché per chiarire questo aspetto, lo accennavo nell'introduzione, da dove nasce il problema? Lo sollevano le società sportive? Lo state sollevando voi adesso per questi ragazzi, però dato che è stato detto i giovani hanno reagito al Green Pass, sono corsi a vaccinarsi, spieghiamo, perché è vero che nella fascia eh, 12-19 anni c'è un eh, elevato ricorso alla vaccinazione, ci sono tanti vaccinati, però c'è una perché tra i 16 e i 19 anni siamo a oltre il 70% eh già con prima dose, ehm, la fascia invece 12-19 ehm, anni è più bassa, siamo circa al 60, da che si deduce che tra i 12 e i 14 anni Uh, c'è un problema, 12-16 anni, c'è un problema perché siamo a meno del 50% di vaccinati, non so se sono riuscito a spiegarmi Cioè la metà di questi adolescenti non sono vaccinati, quindi la metà di questi ragazzi hanno il problema di non poter fare sport al chiuso adesso A meno che non decidano di vaccinarsi, questa è una strada sì. che da Presidente Luis per lei si sente comunque di consigliare? Sicuramente, sicuramente sì, però ecco alla Presidente dell'ISP come ci sia, a mio avviso, ecco, necessità di, diciamo così, faccio un appello forte, forse, ma no? di superare le tensioni di cui parlavate anche poco fa, che si stanno manifestando all'interno del governo, del, del Parlamento, soprattutto mettere nelle condizioni le decine e decine di migliaia di dirigenti, di tecnici, di volontari che reggono questo fantastico mondo dello sport di base nelle condizioni di avere norme di riferimento chiare, certe, e non dover ogni mattina aprire, nel nostro caso parlo ovviamente dal Presidente del VISPO, la piattaforma dei servizi delle consulenze per vedere se sono arrivate nuove interpretazioni, e eh, nuove norme. C'è bisogno veramente, di, io credo, di prestare un'attenzione maggiore nei confronti di un mondo che si basa sul volontariato ma che come sappiamo è anche lavoro, c'è tutto il tema anche delle lavoratrici dei lavoratori, degli istruttori in un momento come questo molto importante perché mm. siamo nel pieno Però mi fa di una pesce. riforma legislativa assolutamente anche da, ma da al di là diciamo, dell'appello generale mi fa velocemente anche una proposta concreta per superare questo problema perché o ci si vaccina o eh, col tema del Green Pass attualmente non si può accedere alle palestre al chiuso c'è una proposta che voi fate concreta per uscirne? io credo che debba elevarsi ancora di più l'attenzione delle famiglie nel rapporto anche con le società sportive col mondo sportivo, mm. col sistema sportivo col terzo settore per favorire eh, la vaccinazione credo che sia importante andare avanti in questo, in questo percorso grazie al presidente dell'Uisp, grazie per essere stato con noi